Zombie Apocalypse Ciao ragazzi, ciao a tutte, ciao a tutti. Allora, nuovo video. Strincera, come state? Ci fa bene? Dunque, tra poco mi devo lavare l'intima, ma lo faccio in diretta con voi perché non mi sembra giusto. però. Um, niente scusate, sto un po' di quadratura okay. e niente, ci tengo ah, si è sentito rumore che la luce su se accendo questo sparisce tutto, nel senso che la luce non è il quindi accendo questo, oh, non lo so come posso fare quindi niente, ora riprovo, provo, vediamo un po' cosa succede forse questa mi vabbè, proviamo, non so, Ora ve la prendi e Ok, eccomi qua. Allora, come te devo la faccia, e devo farlo anche presto, perché sennò mi è mia orna, e poi... Ciao. Allora, io non ho sempre il solito detergente del, del, del, del della vicini. E niente uso questo e eh, mi sento tutto molto ti abbraccio in tanti, tanti, tanti spazi di video e ve l'ho letto la mano e la scegliere la faccia. Allora, adesso mi ha posto. A parte la crema non mi devo mettere. te della bici vedete ecco qua mi metto una quantità è a posto qua con mi trovo una a me con voi ok intanto qui non so cosa sta succedendo questa luce Devo spegnere la ragazza, c'è come fare. Devo spegnere la luce. Perché qui non serve so niente, sta se luce, rompe le valle. Allora, questa è la mia spinta nottina, non faccio l'altra, Il tonico tanto non lo uso quasi mai per guardare le volte che guardare le volte che lo uso e niente a posto ragazzi la vado in camera mi vesto e ci vediamo dopo per il trucco adesso mi riusciremo a fare questo trucco però prima faccio il letto perché è disordriato allora niente ragazzi adesso io mi metto gli occhiali e ci vediamo alla vestizione mia, cioè quando mi sono quando mi, ho, mi sono vestito ok a dopo a dopo ciao ragazze e rieccomi di nuovo da capo perché prima non so se ho registrato l'altro videoclip che era un bagno e stavo lavandomi i denti ma non lo vedo non mi avete visto registrare niente perché l'ho lavati eh, off camera ovvero separa, in separata sede adesso mi ho lavato la faccia poco fa avete visto il mio video piccolo video skincare una piccola clip un, eh, aiuta una piccola videoclip, e adesso vedrete eh, che mi sto toccando perché allora innanzitutto sto cominciando a prendere il burro cacao per mm, ovviamente idratare le labbra che ne hanno veramente bisogno anche se sto bevendo tanta acqua però la crema il viso e il burro cacao labbra ci deve sempre essere comunque nulla Brocao Lab Labrosan si chiama questo, l'ho preso al sacco di profumi Ora vado con, allora ho lo specchietto qua, se vedete che sto guardando qua E vado a prelevare, se trovo il mio... Ah, ecco, devo farmi le sopracciglia, vedete come sono io mm, Stacco e torno Allora, rieccomi. mi fatto le sopracciglia alla buona, si potrebbe dire Con questa matita qui, della eh, Rimmel 121-221 mi ricordo cos'è non importa basta che mi abbia fatto la sopracciglia allora uniformata la sopracciglia nulla cosa volevo dirvi niente devo fare devo un po' colorare queste benedette questo benedetto viso perché così non posso tenerlo non mi piace sto usando l'infa libre di L'Oreal 327 cashmere questo qua oddio come mi vedete voi non lo so comunque questo e vediamo un po' come si qui la situa intanto lì oh mamma mia che razza di ops stavo sporcando tutto molto bene si sì, vabbè bene se qua trovassi Vabbè faccio tutto con le dita va. Tra l'altro è quasi asciutto questo correttore. E non ce n'è più. Non ce n'è più. Oramai uso anche. Dove l'ho messo. L'altro me Ecco qua il pennello da fondotinta vado col fondotinta sempre se lo trovo perché c'è una mia bella pochette vedete la pochetta che ho qua questa di cinesi cinesi questo è, dei cinesi. Allora. Questo è il fondotinta di essence fondotinta di essence colorazione non lo so mm, 30 soft 30 non lo so che colorazione sia non ne ho idea comunque mi scrivo tutto nell'info box se mi trovo comunque questo è un make up tutorial per, per restare un po' in casa uscire non lo so vediamo anche per uscire questo so dove metterlo metto di qua per forza mettere così ragazze se no non riesco aspettate un secondo ok vi vedete spero di sì però la luminosità qua troppo bassa ok forse così va bene e non so perché c'è questa luce così brutta boh se sentite la televisione perché per cominciare non si sente tanto bene e quindi ecco perché mi tocca avere la televisione più alta però spero che non, mi sentiate, che non sentiate troppo, perché non sarebbe bello. Allora, comunque, niente, ehm, non ci impregna della televisione. Come sta andando il mio make-up? Bene, piuttosto bene, perché non mi trucco spesso, ma ogni tanto mi trucco. E mi sta piacendo tanto truccarmi. Non sempre, perché non mi va, di truccarmi sempre. Però lo faccio spesso e volentieri quando mi vado a fare un video trucco con voi oh quanto ne sto mettendo quanto ne sto mettendo una cosa impressionante ok anche di qui non voglio andare troppo oltre perché sennò no rischio di fare l'effetto. Vedete qua c'è il peluria. Che vorrei levare, ma non so come levare. Ovviamente voi direte con la ceretta, sì, lo so, però per il momento con questo coso che ho qui, questo bozzo che qui, non so se si vede. Non me la sento di levarlo per niente. Voglio vedere se tanto sta registrando questa cosa. Si sta registrando. Mamma mia. Questo telefonino. Comunque questo fondotinta è molto buono, mi piace, mi fa proprio, è un gioiello di fondotinta, molto buono. Non lo dico perché lo voglio per forza farvelo acquistare, però mi piace, e basta. Non costa neanche tanto, non mi ricordo il prezzo, però appena lo ritrovo ve lo dico. il prezzo. Quanto lo rientro a ricomprare, sempre se lo ritrovo, questo fondotinta... Ok, dovrebbe esserci adesso. Allora, questo è al momento ops. Ok, lo chiudo. Fatemi vedere un po'. Mm. Non è male, dai. Però lo voglio gestire un po' con la spugnetta. Aspettate un secondo. non troppo bagnata ovviamente con la spugnetta l'ho aggiustato con questo qua di della termale allora così faccio così con quello della spugnetta così così e così ok bene non posso essere bagnato ma pazienza che ci posso fare che voglio effetto naturale come suol dire un effetto abbastanza naturale ok tanto poi devo rilavare la spugnetta vado con il bronzer che lo sto terminando della rimel mi si è pure spaccato mi si è pure rotto il packaging il coperchio della del rimel questo è Shimmer Stay Matte 004 mi pare di sì ok non metto mascara perché tanto raga o lo metto dai faccio un'eccezione solo per voi perché voglio stare bella chiara quando faccio un make up un make up tutorial se così posso chiamare E poi non sono una truccatrice, però mi piace truccarmi lo stesso. Voglio sentire se sta registrando ancora. Si sta registrando. Si sta registrando. Meno male. Voglio evitare. E quindi nulla. Mi piace truccarmi e mi ci trucco. Punto. Vado col blush Della Rimmel E faccio tam tam tam. Ecco qua Un pochettino Non molto non appena, E prelevo qua Mi ero dimenticata questo Questo qua E niente Lo ripongo qua A posto, ciao. ciao Allora, vi stavo dicendo se questo trucco vi è piaciuto. Perché ho messo rossetto mascara, e non so dove ho messo mascara e altro. Non mi ricordo cosa, ma vabbè. E se questo trucco vi piace, ora mi sistemo i capelli e aspettate un secondo che me li sistemo. E ci vediamo al prossimo video. Sempre se questo video. Vi è piaciuto? e Attivate la campanella se vi iscrivete e niente, e noi ci si vede al prossimo video. Ok? Ciao ragazze, a presto, un bacione, un bel pollice in su, commentate e ovviamente uh, buona giornata a tutte. Ciao, buon divertimento, buon proseguimento a tutte. Ciao!